Aspetta, non mi ridere che se no non mi viene l'introduzione. Vai, inclusi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo format Cercando Stig. Come vedete abbiamo un super ospite che sicuramente non avete mai visto su questo canale, buonasera ingegnere, l'ingegnere Mats Racing. Buonasera, Prima di iniziare a parlare con lui vi spiego un attimo di cosa si tratta, Cercando Stig sarà una uh, serie di video altamente innovativi in cui porteremo un ospite su una delle nostre piste facendogli guidare sempre la stessa macchina e facendo una classifica eh, Man mano che questi ospiti verranno a guidare qui da noi se l'avete già visto su Top Gear è perché gliel'avevamo suggerito noi tanto tempo fa di fare questa cosa poi comunque non l'abbiamo realizzata mai e perciò per noi comunque innovativa che poi quelli di Top Gear l'avevano pensato proprio su Assetto Corsa però non riuscivano a installarlo quindi... bravissimo l'hanno macchine... dovuto fare la macchina vera Esatto Questa serie introduce anche la nuova pista Che sarà la nostra pista ufficiale La nostra nuova casa, come avevo detto Su The Grand Lap sarebbe cambiata Ci trasferiamo a Magione Che sta, lei ci dirà subito la regione Magione sta in... Umbria Bravissimo, vedi che io non lo sapevo Pensavo che sta in Toscana Comunque vabbè <ride> Detto questo, eh, ragazzi, adesso andiamo a fare due chiacchiere con il nostro ospite che ovviamente conoscete tutti. Chi è che non conosce Mazza? Però 21.000 iscritti su YouTube da. Quanti anni sta su YouTube, Ingegnere? Ah, penso poco prima del, del lockdown, cioè, prima del Covid, prima del Covid, ok, prima perfetto. COVID. Vabbè, una serie di format avviati che conosciamo tutti: gare commentate, vetture storiche, tutta una serie di cose. Insomma. C'ho qui che da bravo conduttore mi sono preparato le domande Anche perché sennò non me le sarei mai ricordate E le farò una domanda che sicuramente nessuno le ha mai fatto Cioè cosa l'ha spinta a iniziare su YouTube? Altre persone che lo facevano Quindi okay. eh, dicevo ah sembra, sembra divertente sta cosa Proviamo a fare qualcosa di simile Ed eh, eccomi qua Tra tutti i video che hai fatto ovviamente sono tantissimi eccetera, ce n'è qualcuno o una serie di video a cui sei più legato Che ti hanno dato più soddisfazione Che ti piace di più fare? Ma... Boh, beh, iniziamo benissimo con le domande, se vedete che lo azzeccate. Vabbè, diciamo che ci sta questa Io, la mia ispirazione un po' era anche mai dire gol sai i primi video, okay. che sì. Dare, sì. Soprattutto vai con, con <ride> i eh, con i rumori tipo da cartone animato, sta roba bella e Poi mi sono piaciute anche tutte le cose Bene o male storiche Quelle sono abbastanza fighe, fighe da fare Cioè C'ho un po' di orgoglio Tipo per far vedere storie che magari Tramite i simulatori storie che Magari qualcuno Non sa Immagino ci sia una marea di studio dietro Perché comunque sia reperire sì, le mod, perché... informazioni Sì, e più che altro ci sono delle storie Che non, ho, non sono ancora riuscito a fare Perché non riesco a trovare la mod giusta certo. cioè, cioè, ci, oppure alcuni Ci sarebbero pure le mod Però sono scopiazzature Che insomma Andrei, non voglio pubblicizzare roba uh, a aum aum <ride> ok <ride> solo mod ufficiali vero, mi raccomando se. ragazzi mod non prendete di, um, di uh, cioè, o ufficiale oppure di cose le più legittime, legittime ecco, non prendete mod rubate ragazzi che eh. incredibile ma c'è anche un Sotto bosco dei mod riciclate rivendute come originali che invece non so. Vabbè. Altra domanda di quelli che poi. Poi è bello che io non gli ho detto niente delle domande, ragazzi. Quindi, lui non sa assolutamente cosa gli sto chiede Perciò che io sto veramente facendo dei, tipo, <ride> da tipo da esatto, qua là esatto. nei laboratori. Esatto. Eh. Potrebbe anche essere l'unico episodio di questa serie che non se lo vedrà nessuno. Esatto. Comunque, un tuo desiderio per il Sim Racing. Un tuo buon proposito: che ti piacerebbe che succedesse? Uh, che il um, che ci siano giochi diversi uh, tipo adesso basta con questi Mamozzo questi miscugli di un simulatore che fa di... vuole fare di tutto però non riesce a fare bene Niente. una cosa precisa okay, okay. voglio una, tipo un simulatore che ne so la stagione 55 della Formula 1 Però che faccia quella là proprio in maniera certosina un non so se te, ti ricordi Grand Prix Legend sì. eh, all'epoca eh. una roba del genere però nella, cioè, nel mondo attuale sì magari fatto recentemente insomma. fatto recentemente è aperto alle mod quindi se vuoi girarci con altro c'è qualcuno che si può fare una mod eh. certo e l'ultima domanda che le faccio questa pure è molto ricercata e in realtà non so neanche se ce l'ha la, la, la risposta c'è qualche progetto o idea o parte di idea che ci vuoi spoilerare? in realtà vabbè ce l'ho Oh. Io cioè, voglio andare tipo Butto, butto la, la pietra Però senza... Cioè, Comunque sto giocando ultimamente a molta roba uh, del passato E quindi vorrei fare, cioè vorrei fare qualcosa in live uh, con uno di questi grandi classici del passato Oh, attenzione ragazzi, ci ho dato un grande indizio Ora ragazzuoli, vi invito ovviamente, chi non lo seguisse già, YouTube, Instagram, Twitch Su Instagram che sapete quando sta in live, insomma, poi qui in descrizione ve lascio tutti i riferimenti Ma presumo che ce li avete già perché lo conoscete, però... Comunque sì, andatelo a seguire, così potete seguire anche questi progetti nuovi. Ma adesso, Ingegner, è il momento in cui si deve mettere in pista. Come vi ho detto, la pista sarà la pista di magione che diventerà la nostra nuova casa. Ma siamo andati a scovare una macchinetta. Cioè, in realtà, eh, se avete visto Top Gear, loro usano un catorcio. Però, insomma, mi sembrava veramente deprimente anche perché lì usano un catorcio perché fanno guidare gente che magari manca buona a guidare. è buona guida, certi la mancata patente. Insomma, se prosume che chi vedremo qui sappia guidare. Meno che abbia una parvenza per sapere come funziona la macchina, allora no, perché mia <ride> Non capisco. Non si butti giù, ingegnere che lei poi mi vince tutte le gare, ma vedrà che questa sera sicuro è primo. Innanzitutto. Vabbè, quindi siamo andati a scegliere una macchinetta scrocchiarella, una macchinetta non banale, e cioè la dallara stradale. L'ingegnere ovviamente conosce la dallara stradale, adesso ci dirà il motore della macchina. Vabbè, lo dico io perché tanto io non sapevo neanche come esisteva la dallara stradale, sinceramente. Però, quando sono andato a cercare delle macchine particolari, ho visto questa prova. Da Davide Cironi me l'ha suggerita contro un, un amico e quindi Ho detto usiamola perché mi pare figa È una macchina con motore Sto leggendo sempre eh, perché magari sto ricordando memoria Con motore Ford Focus RS Da 400 cavalli Ma soprattutto la macchina pesa 855 kg Quindi è un proiettile Quindi adesso noi lo portiamo in pista Gli diamo 20 minuti Per fare il tempo migliore che potrà fare Il setup Grazie. è bloccato Io dico okay. subito Il setup okay. è bloccato Ci rivediamo tra un pochino Forse questa macchina è un pochino troppo potenza, questo, questo tracciato. Cioè, uno vorrebbe sfogare la potenza, ma può farlo solamente su questo rettilineo qui. E, diciamo, ha più gobbe di un dromedario. Che poi, il dromedario ce n'è uno di gobba. Comunque, questa è... Cioè, io sono il primo a fare sta prova. Quindi tutti quanti poi saranno molto più preparati del sottoscritto e mi faranno fare ancora più una figura da deficiente oppure come diceva Emiliano Mondonico quando doveva salvare le provinciali dalla retrocessione il nostro scudetto anzi no quando più alto le provinciali già erano condannate alla serie B diceva il nostro scudetto è la dignità questo sarà il nostro obiettivo la dignità intanto ho detto ah, un'altra volta il tempo eh quindi già immagino il cazziatore interiore che sta facendo l'avvocato. Ha detto il tempo, ha detto il tempo. Intanto... Uh, dico al pubblico se... In quanti giri riusciranno a battere il mio record? Io mi immagino già dal prossimo ospite... Nel giro di lancio già batteranno il mio tempo. Comunque questo fatto che dovrei censurare... Uh, tutte le volte che ho menzionato il mio tempo uh, questa è tipo una vendetta trasversale per ogni volta che devo coprire le tue parolacce uh, nella carriera coop ah il salsa shot tra procesor è caduto il mouse prendi e porta a casa. Dai che forse forse ho trovato la quadra. questa sfida cioè, mi sta fa, ne, facendo migliorare come pilota <ride> Vabbè, non è però una brava accada sì. bisogna sacrificare sì. uscire bene dunque ragazzi allora geniale, dico che lei è primo innanzitutto eh che prestazione eh, chi se lo sarebbe mai eh. aspettato prestazione magistrale mi è primo in classifica il suo miglior giro è stato 1,14 e 795 quindi in inaugura la classifica un bel tempone direi l'ho vista bello infognato così come anche detto in precedenza mentre mentre giravo cioè in quanti giri di cioè, dite nei commenti in quanti giri mi batteranno io vado in meno di 10 sono sicuro In meno di 10 ma io veramente l'ho vista molto veloce sinceramente eh, non, non, si non si è affatto districato male per non aver provato nulla prima ragazzi Perché voi dovete sapere che io non è che gli mando la mod prima la mod gliela do la sera in cui Registriamo, perciò Mi sono buoni tutti Eh, che ci vuole Detto questo, come si è trovato con la macchina? Gli è piaciuta stata la stradale? Eh, uh, sì Uh, però il problema è che cioè, Maggiune è davvero cioè, un, eh, in gabbia questa, eh, sì. eh. E lì l'abilità è riuscita a farla scorrere il più possibile Dove lei si è districato più che bene direi Cioè mi è stata rispettata una sbinnata però fortunatamente eh, fatto, infatti, non fatta. È vero non si è mai andato fuori pista A parte quando io l'ho chiccata fuori dal server E <ride> ha iniziato a decollare verso altri pianeti vabbè ragazzi detto questo io la ringrazio ingegnere, per la partecipazione è stato gentilissimo anche perché voi ragazzi non l'avete visto ma essendo la puntata pilota la registrazione è durata 15 ore perché abbiamo dovuto far <ride> funzionare la <labia. ride> esatto però anche per questo lei mi deve dire direbbe almeno due secondi bonus sul suo tempo io spero che sia divertito Ingegner oh, alla fine sì lasciate qua sotto i vostri commenti i vostri complimenti soprattutto all'ingegnere e alla sua prova anche le parmacchie eh, vi ricordo mi raccomando andatelo a seguire ovviamente chi non lo seguisse ma no, presumo che lo conosciate benissimo comunque vi ripeto youtube instagram per sapere quando stai live su twitch perché a volte alterna su youtube a volte su twitch eh, non l'ha ancora deciso di de che morte deve morire quando fai le live non mi rimane di ringraziarvi come al solito del tempo che abbiamo passato insieme ringraziare l'ingegnere e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao belli